Filippa Lagerbach scrive ai fan di Bossari, la scelta sul Televoto. Filippa Lagerbach e Daniele Bossari, la modella rivela la sua decisione sul Televoto. Filippa Lagerbach interviene su Facebook in un gruppo fan di Daniele Bossari. La modella ci ha tenuto a ringraziare tutto il team che segue e supporta il padre di sua figlia. Ma, soprattutto, ha scelto di dare un importante chiarimento sul suo comportamento durante il televoto. Filippo appoggia con tutta se stessa Daniele al grande fratello Vip. Filippa ha, dunque, deciso di stare lontana dalle votazioni, che spettano invece al pubblico. In Particolare, il team di Bossari sarebbe pronto a votare contro Giulia Delellis. Questultima e Daniele non hanno mai instaurato una forte amicizia. Eppure, negli ultimi tempi sembrano essersi avvicinati un po'. Con molta cautela. I loro rispettivi stili di vita li dividono. Nonostante ciò, i fan sembrano essersi schierati contro di lei, pronti ad eliminarla in questo suo primo televoto. A questo punto. Filippa ci ha tenuto a precisare che lei non ha alcuna intenzione di mettere mani sulle scelte riguardanti le votazioni. Daniele Bossari al grande fratello VIP, Filippa non si intromette nelle votazioni. Buonasera a tutti. Tutto bene? Grazie per l'entusiasmo che dimostrate sempre nei confronti del nostro Daniele. Ecco come ringrazia tutto il team di Bossari, Filippa. Quest'ultima ci tiene a voler chiarire un importante particolare. Vi scrivo due righe per chiarire un fatto. Io sostengo con tutto il cuore il percorso che Daniele sta facendo all'interno della casa del grande fratello, ma ho dal primo giorno detto che non intendo intromettermi nelle votazioni per influenzare chi votare o chi non votare. Questa è la decisione presa dalla fidanzata di Daniele. Una scelta presa in modo molto decisivo. Nonostante ciò, ammette di sostenere Bossari in questa esperienza. Filippa Lagerbach ringrazia tutti i fan di Daniele Bossari. Lo lascio decidere a voi, come ho sempre fatto. Grazie per la vostra attenzione e W Dani. Pertanto, le decisioni riguardanti i televoti, Filippa le lascia nelle mani dei fan di Daniele. Nel frattempo, i telespettatori si sono allarmati oggi a causa di un malore accusato da Bossari.